Ciao a tutti, oggi prepareremo le penne con crema di parmigiano. Il tempo di preparazione della ricetta è di 25 minuti circa. Gli ingredienti sono penne, acqua, sale, pepe, noce moscata, zafferano, parmigiano e latte. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale il parmigiano e lo facciamo tritare per 10 secondi. A velocità 10. Trasferiamo il trito di parmigiano in una ciotola e teniamolo da parte. Senza lavare il boccale versiamo all'interno l'acqua, il sale, e lo zafferano facciamo cuocere per 7 minuti 100 ⁇ velocità 1 Adesso mettiamo all'interno del boccale la pasta, il pepe e la noce moscata. Chiudiamo con il coperchio e il misurino e facciamo cuocere per il tempo indicato sulla confezione, nel nostro caso 10 minuti. 100 gradi, anti orario, velocità soft. Due minuti prima del termine della cottura della pasta eh, aggiungeremo dal foro del coperchio, levando il misurino, sia il parmigiano che il latte. A questo punto versiamo dal foro del coperchio il parmigiano il latte con la spadola spadoliamo lasciamo cuocere senza il misurino la pasta è cotta andiamo a impiattare Penne con crema di parmigiano. Grazie e alla prossima ricetta.